Allora, io mi sposto qui di lato e chiedo a Francesca Fabiani e a Barbara Bergaglio di, eh, di salire qui sul poglietto per entrare nel merito di quello che è il censimento. Diciamo che facciamo in questo modo, lasciamo a loro la presentazione di questo strumento che ci raccontano che cos'è e tutta la strada fatta fino a qui perché è un progetto che ha già diversi anni per cui ci sono anche dei risultati da, da commentare insieme. Poi possiamo aprire un momento di confronto se ci sono dubbi e domande, e poi facciamo una piccola pausa e poi apriamo il secondo argomento che è quello della, eh, del tema della rete, anzi delle reti, perché va sempre coniugato al plurale. Grazie, Francesca Fabiani. Grazie a te, grazie a voi, grazie alla biblioteca Parizzi che per vari motivi rischio, mi fa sentire a casa, Giordano perché aspetta risposta che cos'è? aspetta come se sconda no, no no dove sconda perché c'è la una... ehm, però insomma oggi parliamo quindi del censimento ehm, l'idea del censimento è nata anche in concomitanza con un interesse più manifesto nei confronti della fotografia, appunto interesse che c'è sempre stato, però anche da parte delle istituzioni pubbliche, nella parte anche del Ministero, al di là del riconoscimento del valore come patrimonio, si è cominciato, insomma, lo sappiamo tutti, a parlare molto di più della fotografia, della necessità di valorizzarla, di studiarla, di comprenderla, di conservarla. E come... Giustamente diceva Laura Moro prima, la natura ibrida della fotografia che l'ha vista collocarsi in archivi, biblioteche, musei, archivi aziendali, di enti, veramente è una natura ibrida sia per contenuti che per collocazione, che per intenzione che l'ha generata, che per destinazione, quindi anche a diversi livelli di conservazione e valorizzazione e dunque è nata questa idea di creare un censimento perché insomma, si parlava tanto della fotografia sì, ma dov'è la fotografia in Italia? Di, là di quegli enti virtuosi che dunque erano già noti e tutti noi abbiamo guardato negli anni anche come esempi come bacini e giacimenti interessanti da studiare c'era sicuramente, eravamo tutti consapevoli che ci fosse una grandissima parte sommersa la cosa buffa peraltro è che in parte sommersa per mancati strumenti di emersione, in parte sommersa che voleva quasi rimanere tale perché far emergere questo patrimonio necessita comunque un lavoro, anche semplicemente a un po' compilare questa scheda che è veramente molto semplice, l'abbiamo fatto proprio per non uh, irredire chi ancora non ha fatto un grosso lavoro di catalogazione, però certamente. Noi volevamo un po' eh, diciamo, non intimorire ma sicuramente far emergere far uscire anche dare così, identità a quegli archivi, quelle biblioteche, quelle eh, realtà minori che non avevano magari una vetrina sufficiente. Dunque già il termine, censimento delle raccolte fotografiche che ci hanno mandato gli anatemi di molti archivisti, perché è un termine ibrido, che all'archivista non sta bene, a chi ha le collezioni in un museo non va bene, però alla fine forse è meno eh, ortodosso, scontenta un po' tutti ma in realtà eh, recepisce le varie tipologie di raccolte fotografiche che vogliamo far emergere eh, faccio l'esempio appunto all'epoca lavoravo al Maxi il Maxi ha una collezione di fotografia ma ha anche un archivio iconografico delle foto che si fanno alle opere che si fanno alle inaugurazioni che è un archivio iconografico ma anche le, le fotografie eh, contenute negli archivi di architettura Nervi, eh, il palazzetto dello sport cioè quindi mh, alla fine abbiamo deciso, ripeto un po', eh, insomma non, non faticosamente ma molto convinti di chiamarlo raccolte proprio perché volevamo dare questa apertura. Eh, il processo è stato lungo, la prima parte è proprio di progettazione, c'è stato un comitato scientifico appunto erano presenti anche Silvia Paoli ma insomma, i rappresentanti di, delle più rilevanti istituzioni che si sono occupate o che posseggono archivi fotografici o studiosi che si sono occupati della catalogazione per arrivare anche a un'altra decisione eh, per il momento che era quella di aprire agli enti, diciamo i soggetti giuridici pubblici, in qualche pubblico cioè, non per i singoli privati, perché lì si apre un fronte ancora eh, che dobbiamo ancora un po' dirimere. Dunque questo, uh, questa piattaforma eh, crea un accesso, è una porta. Non voleva essere uh, restituire una digital library, cioè non voleva essere un portale di tutta la fotografia, anche perché alla fine oggi lo scambio delle immagini forse è il problema minore, cioè, ce ne scambiamo talmente tante e con tale facilità che eh, questo portale voleva essere una porta che apriva altre porte, c'è cioè, un corridoio che diceva c'è questo, c'è questo, c'è questo. All'interno di questo portale naturalmente compaiono enti e istituzioni appunto pubbliche di aziende, biblioteche che hanno già fatto un grosso lavoro sui propri archivi, quindi questo diventa un accesso poi a dei database, a delle eh, collezioni e raccolte già strutturate, che è possibile effettuare ricerche, eccetera, o semplicemente archivi che non hanno ancora fatto tutto quel lavoro, ma che attraverso la loro la compilazione di una scheda, come dicevo, molto semplice, hanno possibilità di comparire. E, Ovviamente eh, questo censimento ha tanto più valore quanto più si popola. È importante dire, come hai già detto, che è uno strumento, cioè non è il fine. Il censimento non è il fine di tutto, è semplicemente di far emergere un patrimonio che tutti noi sappiamo esserci in Italia, che è stato per lo più guardato in, in, appunto, non nell'eccellenza ma uh, con distrazione, le stesse sovrintendenze, in qualche modo ne avevano una contezza esatta della ricchezza delle loro fototeche quindi questo insomma, è molto importante capire che è uno strumento e mm, si uh, popola grazie all'autocensimento degli enti quindi per noi, ringraziamo ancora una volta è molto importante che si creino queste occasioni perché l'unico modo per farlo per renderlo ancora più popolato è divulgarne l'esistenza e fare in modo che quanti più enti, quante più raccolte possano essere censibili tra l'altro, è un po' buffo questo <ride> gioco di eh, di cappelli perché poi ne parlavamo ieri sera con Olivo per cioè, le istituzioni alla fine le fanno un po' le persone quindi questo progetto è iniziato eh, Laura era direttore dell'ICCV e allora la BGA insomma comunque eh, oggi è portata avanti da Carlo Barbara, Barbara è stata è. a camera e da appunto un gruppo di persone che ci hanno molto creduto. E per partecipare è molto semplice, io non vado oltre nel senso che le, eh, diciamo, i risvolti, le utilità e le possibili le potenzialità di questo progetto sono molte e mi piacerebbe anche che venissero fuori poi parlandone con voi, sicuramente entrano nel discorso di oggi perché... A cosa serve, sapere dove stanno le cose si crea la rete ma una rete non solo in merito ai materiali fotografici quindi emergono delle situazioni interessanti si scopre che un nucleo di una collezione è conservato in un posto magari l'altra metà in un altro posto si riescono a intessere veramente nuove storie fare nuove connessioni ma anche diventa un po' un agorà di confronto per gli operatori di questo settore perché insomma soprattutto anche nel Ministero dei Culturali comunque c'è stata anche una sorta di solitudine di queste persone che per anni hanno gestito questi archivi con dedizione e dunque può diventare anche questo, attraverso questa piattaforma si scoprono che sono gli operatori, i conservatori, gli archivisti, come hanno risolto dei problemi perché esistono delle best practice ma come sappiamo tutti noi alla fine le cose migliori escono fuori dall'esperienza, dal buonsenso, quindi si pone anche come strumento di confronto sull'operabilità, sull'affrontare le varie situazioni, su decisioni da prendere in merito appunto a come trattare certi contenuti eccetera eccetera, Non c'è molto da dire sul processo che, che l'ha generato però veramente eh, vogliamo non solo lasciare ora spazio a Barbara Bergaglio di Camera che ve lo illustrerà nel dettaglio e, e poi anche alle eventuali domande che forse e alle curiosità che il progetto ha suscitato. Grazie. Buongiorno, grazie. Beh, Francesca e Laura hanno illustrato chiaramente quali erano le finalità sia del progetto iniziale sia di come. Eh, si sta sviluppando in questi anni, non abbiamo solo detto che è nato nel 2015 il progetto, quindi ci stiamo lavorando da tanti anni, è avuto una lunga gestazione ehm, e questo comitato scientifico che avevamo voluto eh, istituire proprio per non dimenticare nessuno voleva includere varie realtà quindi abbiamo cercato di coinvolgere, ehm, appunto, non sempre i soliti, ma delle istituzioni che in qualche maniera potessero rappresentare le varie anime, le varie facce della fotografia. Poi l'abbiamo aperto al pubblico ufficialmente il 22 giugno del 2017. Scusate, no, 2017. E da allora eh, ci stiamo lavorando e lo stiamo presentando con una specie di tournée che ormai io e Francesca facciamo in giro per l'Italia. Eh, tra l'altro in questa visualizzazione lo vedete organizzato su due colonne. In realtà se guardate il sito questi quattro bottoni, cosa faceva il censimento, le reti e gli incontri sono su una linea sola, ma per delle necessità tecniche legate al proiettore abbiamo dovuto adattarci così ma questo dimostra che il nostro portale è un portale adattivo appunto che si può consultare anche dal vostro cellulare ehm, abbiamo avevi lasciato in sospeso una domanda che era come si partecipa ehm, si partecipa da qua da questo pulsante eh, in cui sostanzialmente si accede a una paginetta di Uh, di, di accreditamento in cui si compila una mail e uh, si chiede di partecipare perché uh, non è un accesso diretto, non ci si scrive direttamente, non si va immediatamente online, ma la richiesta viene filtrata da noi che soprattutto verifichiamo le i requisiti minimi per la partecipazione al progetto e i requisiti minimi sono appunto come accennava Francesca la, il fatto di essere una persona giuridica quindi un ente eh, ma anche un'associazione culturale o una fondazione privata che conserva raccolte di fotografie variamente intese, le abbiamo appunto chiamate raccolte per questo motivo e che può garantire la consultazione anche su appuntamento ma, o online, ma comunque che oltre a dire che esiste eh, si rende disponibile a farsi conoscere. In realtà abbiamo anche lanciato una sperimentazione sui privati in maniera un po'... Eh, un po' così sotto tono, sotto voce, perché è molto difficile, come accennava Francesca, lavorare con i collezionisti privati. Ma un paio si sono eh, offerti, eh, hanno proprio chiesto di essere inseriti, noi li abbiamo torchiati adeguatamente per essere sicuri che fossero, come dire, ehm, adatti e consapevoli di quello che significa a questo progetto e loro si sono detti d'accordo, anzi molto fieri, partecipano con entusiasmo non solo al progetto ma anche alle nostre uscite social, perché il censimento ha anche due profili social, uno su Facebook e uno su Instagram, quale, sui quali raccontiamo storie tratte dagli archivi che sono presenti nel censimento. Per partecipare poi si eh, compila una scheda che eh, anche questo va detto sottovoce, è una scheda ispirata ai, alla normativa ICCD ma decisamente semplificata perché volevamo cercare di convincere gli enti a partecipare e non spaventarli con una scheda F definitiva anche perché comunque stiamo parlando di fondi e quindi non saremmo arrivati a un livello di dettaglio del singolo pezzo. Prendo un esempio rapidamente, non entreremo nel dettaglio di tutto. E ehm, andiamo dai nostri ospiti. Il software offre una visualizzazione su mappa per capire dove siamo e poi, come vedete, c'è una scusate, ho sbagliato, c'è una piccola scheda molto semplice, è una scheda anagrafica che semplicemente ehm, dà i dati essenziali per la localizzazione dell'ente conservatore e ehm, tra l'altro rimanda all'indirizzo web dell'ente conservatore proprio perché laddove le condizioni di accesso cambino ehm, o anche semplicemente l'ente conservatore abbia delle comunicazioni ehm, temporanee, tu queste possono essere recuperate sul, sul sito dell'ente stesso poi appesa alla scheda ente sono invece le schede raccolta, pensando ad una struttura verticale in cui ciascun ente conservatore conserva delle raccolte e tali raccolte possono conservare dei fondi, dei fondi. Non ab abbiamo scelto di non Scendere oltre nell'albero della descrizione proprio per non complicare e non rendere eh, troppo macchinosa la compilazione e la consultazione. La scheda raccolta e la scheda fondo sono uguali, riportano i dati anagrafici dell'ente conservatore, perché la raccolta potrebbe anche essere dislocata fisicamente da un'altra parte. E, eh, e poi alcuni dati relativi alla consistenza, alla descrizione non sto adesso a entrare nel dettaglio perché essendo quasi tutti operatori del settore insomma, sappiamo di cosa stiamo parlando eh, chiaramente maggiori sono le informazioni che vengono compilate, maggiori sono le possibilità non solo di essere recuperati e eh, conosciuti ma anche di incrociare i dati con altre, con altre realtà e questo è davvero un aspetto interessante perché ve lo dico io che gestisco il database di tutti, eh, vedo che ehm, proprio perché la fotografia è molto mobile e si può eh, disseminare e distribuire sul territorio nazionale troviamo autori eh, più disparati nelle più disparate parti d'Italia, quindi questo è stato per esempio molto interessante. Alla scheda si possono poi allegare 10 immagini digitali per ciascuna scheda che rimangono di proprietà dell'ente conservatore, mentre i dati sono di proprietà del sito, quindi del ministero. Le immagini possono essere caricate con o senza filigrana e vengono rilasciate con una licenza Creative Commons. E come vedete sono... così scorribili voilà. questo grosso modo in maniera molto veloce e stringata la descrizione della scheda vorrei ancora dirvi un paio di cose relative al portale e poi lascerei lo spazio alle domande Sì, sì Silvia naturalmente ma se ci sono per, per il un maggiore approfondimento allora abbiamo questa sezione in home page che ehm, appunto si intitola navigando tra le raccolte che ehm, periodicamente eh, variamo e che offre quindi in prima pagina eh, alcune delle raccolte contenute naturalmente oggi l'abbiamo vestita eh, così in onore dell'Emilia Romagna che ci ospita poi gli eventi legati al mondo della fotografia, in particolare con particolare attenzione alla, agli archivi fotografici, alle raccolte fotografiche a questo settore. E poi cosa che ci sembrava molto importante è questa sezione di risorse in cui teniamo aggiornati i corsi di formazione dedicati agli. Agli operatori del settore, sia sull'archiviazione e catalogazione, sia sull'aspetto uh -huh. della conservazione e del restauro, eh, i documenti e la bibliografia relativi sempre a questi temi, gli appuntamenti con la fotografia e gli altri, quelli che non sono gli appuntamenti di censimento, e le collezioni digitali dove trovano posto. Eh, le collezioni di digitalizzazione che non entrano nel censimento, perché sono appunto digitalizzazioni di materiali cartacei che quindi dovrebbero essere eh, censiti altrove, ma che possono essere però eh, recuperate anche qua e descritte. E quindi noi li, semplicemente li segnaliamo dando il sito eh, per chi, chi volesse hm, iscriversi anche qua. È il caso per esempio di tante comunità locali che digitalizzano le immagini di famiglia, di proprietà dei, delle, dei singoli, proprio delle singole famiglie, se le fanno impressare, le digitalizzano e poi le restituiscono e in quel caso la collezione cartacea vera e propria non esiste perché le foto poi tornano nelle loro case, però eh, è bene eh, segnalare sia queste iniziative lodevoli di salvaguardia della memoria locale delle comunità sia le, comunque la presenza di questi archivi digitali che non sono immagini native digitali, sono appunto digitalizzazione, quindi le segnaliamo qua mentre invece abbiamo previsto così mi aggancio anche a un accenno che ha fatto prima il direttore Birozzi, eh, abbiamo previsto di inserire tra, tra le schede di censimento, e tra gli enti censiti anche le collezioni native digitali eh, che però continuano a essere ancora un po' un problema sia per capirne l'entità e la portata, sia perché lo, la butto lì, ovviamente è una domanda difficile e cattiva, pongono forse più problemi sul diritto d'autore, e sulla tutela delle altre. E lo dico perché... Con questo portale siamo diventati molto visibili e siamo contenti che abbiano partecipato in tanti, ma il, il processo ha fatto nascere moltissime questioni, quindi ci consultano, ci chiamano anche per questo tipo di problemi. Il problema dei diritti in generale del, riguardo alla fotografia e al diritto d'autore è un problema che ci viene sempre posto, eh, a maggior ragione sulla fotografia digitale. Io mi fermerei qui. Eh, lasciando la parola a Silvia Paoli o se vogliamo subito al dibattito grazie grazie eh, prima di lasciare lo spazio a appunto, domande, richieste, elementi curiosità, contributi eh, volevo fare un paio di considerazioni eh, eh, allora, la, richiamando quello che, che ha detto all'inizio l'architetto Birozzi, cioè la necessità di descrivere i flussi di documentazione cioè come si eh, generano le raccolte fotografiche si generano nella maggior parte dei casi anzi, quasi, quasi sempre almeno quelle pubbliche per ehm, attività istituzionale di enti o comunque diciamo di soggetti che operano. Questo censimento eh, mi sembra che, che dia un contributo eh, per quanto iniziale eh, alla definizione di questi flussi perché consente di eh, descrivere e di fotografare la struttura degli archivi fotografici e delle raccolte in questa Correlazione che c'è tra ente, raccolta e ehm, fondo fotografico, che è la strutturazione classica che si usa nella descrizione degli archivi, non c'è nulla di, di nuovo da questo punto di vista, però, ehm, però appunto consente di, eh, di avere una visione molto alta che, che fotografa qual è la Struttura di queste raccolte fotografiche e nelle informazioni inserite eh. si possono rintracciare le motivazioni che hanno portato alla produzione di quel fondo fotografico o la sua sedimentazione all'interno di un'istituzione. Questo non va assolutamente a sovrapporsi né ad intrecciarsi né a scontrarsi con quelle che sono invece le metodologie di descrizione scientifica, analitica che ciascun ente poi ha delle proprie raccolte perché sta a un livello più, più alto e, il, è un progetto partecipato questa è una delle, delle caratteristiche e, que, che vuol dire che dentro troverete diversi livelli di, eh, di dettaglio ma anche diversi livelli di autopresentazione e di posizionamento ci sono degli enti che lo hanno considerato come un luogo dove mettere una bandierina io ci sono, esisto e vedrete delle schede compilate in modo molto sommario la cosa importante era dire esisto altre schede invece altri enti l'hanno interpretato come un modo per comunicare la, propria, la struttura del, della propria raccolta e quindi troverete molta cura nella descrizione del rapporto tra raccolta e fondi i fondi sono ben descritti, gli autori sono messi in evidenza, cioè questa differenziazione che da un punto di vista diciamo scientifico può essere una debolezza di questo sistema, eh, in realtà è anche la sua forza perché eh, presuppone una presa di coscienza che per le istituzioni diciamo... Um, eh, importanti, storiche, questa presa di coscienza c'è stata dai tempi che furono ma per tante altre realtà lo, partecipare al censimento è stato il momento di, per focalizzare e riconoscere l'esistenza di una raccolta fotografica che aveva una sua dignità e questo consente anche a molti operatori di, avere dei, di essere riconosciuti all'interno del loro stesso ente Qui troverete le eh, censite istituzioni che si sono storicamente sempre occupate di fotografia con istituzioni che non si occupano di fotografia, ma hanno una raccolta fotografica. Essere qui dentro significa dire che questa raccolta fotografica ha un senso perché sta all'interno di, ehm, di una mappa complessiva nazionale. Ecco il, eh, anche la dimensione nazionale è un valore, nel senso che censimenti locali, territoriali ce ne sono stati tanti. Che si nel tempo una mappa nazionale non c'era, eh, quantomeno non c'è accessibile a tutti, perché poi questo restituisce anche in tempo reale. Questa poi è anche un'altra cosa: non c'è il filtro della verifica scientifica. Questo, ripeto, è un momento di forza, è un, è un punto di forza, ma. Può essere un punto di debolezza se io qui dentro ci vado a cercare il dato eh, certificato, ma è anche un punto di forza, perché appena essere i dati, questi dati sono, già, sono subito visibili e subito restituiti. E, il censimento è, e eh, qui veramente lo dico da ex direttore del catalogo, ma anche per l'IBC è così, l'attività dell'IBC sui censimenti e sulla catalogazione è, stata, è costitutiva, quindi il censimento come il catalogo stabiliscono il perimetro tra ciò che è patrimonio e ciò che non lo è. Allora questo non avendo diciamo, il bollino scientifico della, della verifica scientifica Forse non, non stabilisce ciò che è patrimonio da ciò che non lo è, ma sicuramente stabilisce il perimetro tra ciò che ha valore, perché viene eh, raccolto, conservato, custodito, ci sono delle professionalità che ci lavorano attorno, si investono risorse intellettuali ed economiche, e ciò che invece sta, nel, eh, sta nella... Ehm, eh, nell'oblio. Allora non che ciò che non sta qui dentro non esiste, non ha valore, però voi sapete benissimo che la, mh, è necessario per tutti i settori della cultura fare massa critica e questo è un modo per fare eh, massa critica. Da questo sono scaturite delle reti eh, perché le... le perché c'è stata la possibilità dopo il censimento di, eh, di conoscersi e di parlarsi soprattutto in territori meno, dove la fotografia è stata meno praticata però questo non è nemmeno vero perché in Friuli per esempio dove la fotografia è stata molto praticata, ogni comune ha la sua fototeca la rete si è costituita dopo diciamo, eh, la partecipazione al censimento serve? Porta dei benefici? ci vuole un po' di tempo per capirlo, sicuramente io vado sempre a vedere gli accessi ai siti laddove questi accessi sono, i numeri sono, messi, sono pubblici, questo sito ha stabilmente da quando è stato pubblicato nel 2017 ha un, un suo pubblico che va dai 5.000 ai 6.000 accessi al mese che non sono tantissimi, sono stabili però quindi io penso che, che un, un interesse eh, lo abbia. Però questo diciamo è mh, perché, lo, mh, perché diciamo, come IBC ehm, ritengo di proporre questo strumento agli enti dell'Emilia delle Romagna, appunto per. per per i motivi che ho detto prima, l'Emilia-Romagna è una regione molto strutturata, gli enti lo sono, c'è cioè un livello di competenze altissimo, c'è cioè l'IBC che ha negli anni portato avanti un lavoro capillare sulla, sulla fotografia, sia appunto come momento costitutivo, lo diceva bene Giordano Casparini, che poi come attività di: eh, di sostegno alle attività, soprattutto di, di catalogazione della fotografia, eh, questo non significa che non eh, si possa eh, rafforzare mettendo, in, in, mettendo insieme le intelligenze. Ecco, questo potrebbe essere un'occasione per stimolare la crescita dell'intelligenza collettiva che viene dallo scambio e dalla... Ehm, e dal confronto perché ciascuno di noi poi quando torna in ufficio ha i suoi problemi da risolvere che sono problemi di natura organizzativa ma spesso sono anche problemi di natura scientifica, metodologica di capire quali spazi da occupare per il futuro diceva benissimo Giordano Gasparini e quindi diciamo questa è un'occasione per, per ragionare attorno a una mappa che si costituisce, che si disegna, che si puntina e attorno a questa mappa ragioniamo appunto su quali spazi vogliamo occupare per il futuro.